amoroso, si una potechetta, eccolo lì, non <ride> è l'animoroso, unico, sì. a quanti anni vi siete incontrati? Eh, avevo 14 anni, lui 18, 18 anni. Sì. 17 anni. <ride> sì. e mezzo, è stato amore a prima vista? No? Amore a prima vista, che bello, sì. amore a prima vista, e andavo, alla festa si andava in chiesa, eh? messa, e le funzioni nel pomeriggio che adesso non mi fanno più a messa non l'ho mai incontrato un giorno vado a fare la spesa in bicicletta a Lugagnano che abito tra Lugagnano e San Massimo abitavo no. e sono in bicicletta e lui mi ha attraversato la strada che aveva i campi di qua e di là con quel carretto con un cavallo un aveva cavallo, un, cavallo, un cavallo bellissimo non mi sto sto è stato un colpo di funghi, mi guardavo la cosa. E così tanto ci siamo trovati, perché andavo al cinema, magari con mia cugina, e, e il suo fidanzato e mia cugina era parente suo. E noi siamo un po' così incontrati così. E, e, e siamo ancora insieme. Uscivi spesso con il fidanzato? No, cosa no, cosa no. facevi? No, veniva lui a trovarmi ma non è che andava fuori in casa Quindi comunque anche lì c'erano regole su come comportarsi, dove andare cosa fare sì, sì, non era.